ed è un argomento sul quale è bene parlare quanto più è possibile, per la verità adesso da un po' di tempo, qualche giorno, un paio di settimane se ne parla più intensamente perché siamo arrivati proprio alle scadenze che ehm, incombevano su di noi ma non dimentichiamo che per lungo tempo non se ne è parlato affatto perché era un qualche cosa che avrebbe cambiato radicalmente l'Italia, come io credo, temo che si farà radicalmente in senso negativo per, soprattutto per il mezzogiorno e non se ne parlava, sì, era un qualche cosa quasi di carbonaro che del, del quale non bisognava, non bisognava dire troppe cose. Qual è il punto in cui siamo in questo momento? Abbiamo letto sui giornali di stamattina c'è una dichiarazione del premier conte il quale dice ma non è ancora mh, definita la cosa se ne parlerà eh, per giorni per settimane per mesi quindi eh, sì, mh, eh, mh, probabilmente sì, c'è una pausa eh, diciamo, sull'andamento sull di questa cosa poi in una pagina successiva vediamo invece il presidente della del Veneto e quella della, della Lombardia che danno premura, minacciano anche ehm, così conseguenze politiche se non si va avanti. Nella riunione, io faccio una piccola introduzione, poi dare, devo dare subito la parola all'onorevole Roberto Speranza che deve andare di corsa in Basilicata, allora, nella riunione del 15 febbraio 2019 si sono stabilite alcune cose che solo parzialmente sono venute fuori. Le cose sono queste, si è stabilito che le materie nelle quali che il Veneto vorrà come, diciamo, come gestione assoluta sono 23, tutte le materie attuali che erano in discussione, quelle di, di, di gestione concorrente fra Stato e Regione, quelle affidate alle Regioni eccetera, la Lombardia ne vuole 20, l'Emilia ne vuole 16, Là il provvedimento che è stato già predisposto anche se non è stato ancora diffuso, ehm, comprende otto articoli per decidere come smontare l'Italia e assegnare più, ai, più risorse ai territori ricchi. Tutto questo sarà gestito da una commissione paritetica che sarà ehm, formata a 30 giorni dall'approvazione della legge. Di questa commissione paritetica faranno parte nove rappresentanti scelti dalle, da ciascuna delle regioni interessate e nove rappresentanti scelti dalla ministra Erika Stefani. Eh, se noi vediamo che i nove rappresentanti sono scelti dalla ministra Erika Stefani, la quale può sceglierne solamente uno che, insieme ai nove delle regioni interessate, significherà poter fare tutto quello che vorranno. E tutto questo senza, con un passaggio in Parlamento che sarà un passaggio da quello che si dice, essendo necessaria la maggioranza del 50 più 1, in termini costituzionali molto dubbi, un passaggio praticamente a scatola chiusa. Nella quale, un passaggio nel quale si potrà dire solo sì o no senza discutere di nulla, senza opporre emendamenti eccetera. All'interno di questa, questa commissione non avrà solamente compiti tecnici come la vecchia commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ma avrà il potere e qui eh, diciamo, è la, la, la, la, la trappola della quale non si è mai parlato, perché si è sempre parlato di questo federalismo e anche eh, il presidente Zaia dopo alcune, eh, diciamo, ehm, ehm, alcune eh, uscite eh, che, delle quali probabilmente si è pentito, eh, il presidente Fontana invece no, non parlano più di di, diciamo, dell'elemento fondamentale di tutta questa questione che è il residuo fiscale perché non staremmo a parlare di problemi di autonomia, cioè se noi vediamo che la gran parte delle regioni italiane ha chiesto questa, questi, questa autonomia maggiore rispetto ad ora, ehm, vediamo che il problema non è sicuramente questo, anche, se, anche su questo ci sono dei problemi, ma è quello del residuo fiscale, cioè la possibilità che le regioni ricche per cui... Gianfranco Viesti ha lanciato uno slogan che ha fatto il giro di tutto, di tutti i giornali italiani, di tutti i media italiani: quello della secessione di ricchi. Intendono conservare per se stessi una parte del proprio gettito fiscale da spendere solamente sui propri territori. Stiamo parlando, per quanto riguarda il Veneto, dei nove decimi: cioè sono tasse che si pagano allo Stato, ma queste regioni vogliono considerarle cosa propria e quindi spendere solo per se stessi sui loro territori. Per cui avremmo due Italie diverse, una con servizi all'altezza della situazione, servizi eccellenti e l'altra Italia che avrebbe servizi, infrastrutture eccetera non all'altezza perché se togli da una parte nel bilancio dello Stato evidentemente ehm, all'altra parte non rimane quello che è stato tolto da altri. Questa commissione, e concludo, avrà il potere di determinare le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla regione ridimensionando Roma cioè si viene completamente ridimensionato il compito dei ministeri che infatti già si stanno un po' ribellando a tutto questo, stanno un po' prendendo tempo su, questi, su queste funzioni non poteri che rischiano di perdere e i decreti attuativi del governo dovranno eseguire quanto previsto dalla commissione, cioè una commissione nella quale saranno rappresentati solo la ministra Stefani, eh, Erika Stefani, Stefani come si dice, che è fra l'altro una veneta come una delle regioni interessate, e no. i rappresentanti della regione, eh, cioè la commissione risponderà solamente a se stessa di quello che deciderà, con verifica ogni due anni. Voi immaginate che in due anni si possono prendere tutti i poteri di questo mondo, si possono eh, attribuire alla propria regione tutte le risorse finanziarie di questo mondo. Questa è la situazione in questo momento, perché dico che è bene parlarne, perché altrimenti si rischia di far passare nel silenzio, eh, come eh, diciamo una, alla chetichella, un qualche cosa che riguarda la Costituzione di questo Stato e riguarda il futuro di questo Stato, per cui non è eh, diciamo eccessivo chi ha parlato di un colpo di Stato strisciante diciamo che magari è eccessivo ma è qualche cosa di questo genere ci sono anche dei costituzionalisti il primo tesauro che ha scritto sul mattino i dubbi, i fortissimi dubbi costituzionali su tutto quello che si sta facendo questo è il quadro diciamo, iniziale, il quadro che, ehm, della situazione com'è in questo momento do subito la parola a l'onorevole Roberto Speranza parlamentare di LEU e coordinatore nazionale di articolo 1 il quale deve conere in Basilicata siamo in attesa del governatore Emiliano. Prego. Prego. Sì grazie, io devo, devo scusarmi in premessa perché quando Gianvito Mastroleo mi ha invitato a questa iniziativa che ritengo molto utile, molto importante proprio per le motivazioni che prima venivano riportate, non mi ero accorto che domani alle 12 è la scadenza per la presentazione delle liste nella mia regione dove si vota alle elezioni regionali, è uno strano paese il nostro perché ogni due o tre settimane avete visto si è votato in Abruzzo, dopodomani dopo si vota in Sardegna e eh, il 24 di marzo si vota in Basilicata, poi dopo poco ci saranno le europee e le amministrative, quindi io mi dovrete scusare ma se non rientro in tempi immediati nella mia città a potenza rischiamo di fare qualche piccolo danno diciamo, nella presentazione delle liste. Eh, però ci tenevo ad esserci perché eh, ritengo che il tema sia veramente decisivo eh, e tutto sommato ho la sensazione che ancora la consapevolezza dei danni potenziali di fronte a cui siamo non sia sufficientemente diffusa non, nonostante questo Nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto nelle ultime settimane, io lo avrei detto, anche qui Gianvito mi ha anticipato. Io sono molto prudente. Vedo che nelle dichiarazioni di oggi Conte apre a tempi un pochino più diluiti, però mi sembra che siamo di fronte a un pericolo così grosso che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Devo dire la verità, bisogna riconoscere al professor Diessi, e sono contento di essere qui con lui anche per un rapporto di amicizia e per una stima vera che ho nei suoi confronti, perché credo che abbia svolto un ruolo centrale, perché indovinare un titolo alcune volte nella società della comunicazione in cui noi viviamo consente esattamente di far arrivare il messaggio in modo molto più semplificato alle persone e in questo caso mi permetto di dire che il titolo, la secessione dei ricchi, riesce a tradurre con una frase fin anche semplicistica, perché non può che essere così, un semplice slogan, ma riesce a tradurre in maniera molto efficace il rischio di fronte a cui noi siamo Rispetto a un provvedimento e a un procedimento che sicuramente verrà spiegato nell'intervento che avrebbe dovuto essere il primo di questo incontro, cioè l'intervento del professor Viesti, che come vedrete è molto complesso, che parte dal comma 3 della nostra Costituzione che apre all'ipotesi di autonomia differenziata che deve essere approvata con legge dello Stato dopo intesa tra regioni, territori e Stato ma su cui ancora sinceramente ci sono molte ombre il ruolo del Parlamento è stato detto il ruolo degli enti locali e però dicevo l'aver la, indovinato un titolo credo che ci ha aiutato molto negli ultimi mesi c'è questo instant book così si chiamano oggi libri istantanei sono una cinquantina di pagine tra l'altro si può scaricare gratuitamente sul sito di La Terza scritto proprio da Viesti che prova diciamo, a mettere in fila le questioni fondamentali io non entro nel merito ma sto a un giudizio che esprimo serenamente che è un giudizio di tipo politico e permettetemi di esprimerlo non solo da cittadino del mezzogiorno ma proprio da cittadino di questo paese e voglio anche qui mettere solo una premessa politica in un istante io credo che noi commettiamo un errore se questa battaglia la decliniamo in termini di sud contro nord, perché rischiamo di soccombere su questo terreno? Perché senza girarci attorno gli interessi fondamentali di questo paese, i rapporti di forza fondamentali demografici ed economici di questo paese non sono a nostro vantaggio. Quindi io penso che se la mettiamo su un terreno di questo tipo, noi rischiamo di essere travolti. Il punto è invece come poniamo un tema che è il tema per me è fondamentale, e cioè dell'unità del paese e di un rapporto ordinato tra autonomie territoriali e Stato, perché è questo che si sta minando. Io penso che questo sia il punto essenziale, io non sono contro <coughs> livelli di autonomia e di procedura. Eh, lo dico io, ho votato contro il referendum costituzionale eh, promosso diciamo, nell'ultima eh, legislatura anche perché mi pareva far fare un passo indietro eccessivo sul terreno dell'accentramento. Eh, come vi ho già detto, io sono lucano, eh, da Lucano, per esempio, mi spaventava l'idea che sulla materia del petrolio, delle estrazioni del petrolio, se quella riforma costituzionale fosse andata avanti c'era una centralizzazione molto forte dei poteri io penso che se devi decidere se fare o no un pozzo di petrolio è evidente che c'è un tema di interesse nazionale ma devi poter, deve poter pesare anche il territorio eh, però questa proposta per come viene avanti eh, rischia di consegnarci una schizofrenia non governabile nei rapporti tra Stato e Regione alimentando anche un protagonismo io penso abbastanza anomalo e ribadisco disordinato, disarmonico e schizofrenico di ogni singola regione qualcuno ha usato il termine arlecchino e il rischio è questo se va avanti in maniera così disordinata qui nel giro di qualche anno avverrà che regione che trovi, regione che vai competenze che trovi, cioè avrai competenze totalmente diverse se cambi il confine della regione, allora la mia sensazione è che il punto non è lo scontro nord-sud, ma come si costruisce una dimensione ordinata, armonica e razionale del rapporto stato-territorio, in un paese che oscilla in maniera terrificante, perché eh, te ci sono momenti, tempi in cui federalismo sembra essere la parola magica, c'è stata una fase all'inizio degli anni 2000 in cui federalismo sembrava una parola magica, per cui ogni cosa che si faceva a Roma sembrava una schifezza, ogni cosa che si faceva sui territori sembrava una cosa aurea, poi a un certo punto si è totalmente rovesciato questo schema, per cui tutto quello che avveniva sui territori, anche per alcune vicende dinamiche non esattamente di buon governo che ci sono state in giro a livello regionale, insomma ne, avete, ne abbiamo viste tante in giro per l'Italia, questa logica si è completamente rovesciata. E noi sembriamo essere in qualche modo un pendolo per cui non si trova mai il punto di equilibrio nel rapporto Stato-Regioni e invece io credo che questo sia un punto decisivo e allora mi fermo, non aggiungo altro, il mio è solo diciamo, un, un saluto e anche un indirizzo di, di battaglia politica che noi faremo. Eh, nella settimana scorsa si è insediato un intergruppo parlamentare, eh, noi dobbiamo lavorare perché sia un intergruppo parlamentare eh, senza confini politici, eh, la parola intergruppo dice esattamente questo, su una grande materia come quella del rapporto Stato-Regioni di fronte a un rischio enorme di sostanziale spaccatura e compromissione dell'unità nazionale, io credo che bisogna avere il coraggio di dire che chi è d'accordo su questi rischi dovrebbe provare a ragionare insieme, ci sono deputati, senatori del Movimento 5 Stelle, della Destra, del Partito Democratico, del gruppo di cui io faccio parte che su questa materia secondo me devono costruire un comune terreno di battaglia politica. Io penso che per vincerla, e mi fermo davvero, abbiamo una straordinaria necessità di comunicarla, di far capire nel profondo di cosa si tratta. Io la dico ancora una volta in un istante, il rischio che vedo se l'interpretazione finale sarà quella originaria di chi ha promosso questo meccanismo, in modo particolare il Veneto e la Lombardia, è che avremo regioni con servizi assolutamente eh, di primissimo piano eh, e con una concentrazione sempre più significativa delle risorse dentro quei territori eh, e regioni e territori che saranno invece sempre più lasciati a loro stessi. Io penso che questo sia in contraddizione con due principi fondamentali. Uno, il principio dell'unità nazionale e due il principio dell'eguaglianza dei cittadini garantito dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Allora, per chiudere questa vicenda che ha una connotazione anche fortemente istituzionale, amministrativa, procedurale, legata al rapporto tra Parlamento, Stato, Regioni, enti locali, e noi dobbiamo portarla su un terreno fortemente politico, di difesa del nostro impianto costituzionale e io penso che questo è il terreno di una grande battaglia culturale e, e ribadisco, chiudo così come ho iniziato, la mia sensazione è che ancora, anche per limiti forse nostri di una battaglia che sostanzialmente abbiamo iniziato da qualche settimana, la sensazione è che non ci sia piena consapevolezza come se non si fosse capita fino in fondo la posta in gioco. E allora anche l'incontro di oggi mi sembrava e mi sembra una buona occasione per lanciare questo grande messaggio. Da parte mia tutto l'impegno per una battaglia politica che ritengo decisiva per il futuro del nostro Paese. Grazie e chiedo ancora scusa. Applausi. Grazie all'onorevole. Speranza, voglio aggiungere un'altra cosa prima di dare la parola al, al professor Biesti, ma, insomma qualcuno potrebbe dire ma voi adesso state ponendo queste questioni eccetera come se il, la differenza tra l'Italia del nord, centro nord e l'Italia del sud potesse nascere con questa autonomia rafforzata, federalismo differenziato, no, non c'è già la differenza. C'è già una differenza determinata da una serie di cose: eh, da una spesa pubblica che continua a essere superiore al nord rispetto al sud, il che determina un livello di servizi al sud assolutamente più basso rispetto a quelli del nord, da, eh, dal fatto che dal 2001, quando è partito il federalismo fiscale detto bene l'onorevole Speranza, sembrava il toccasana per qualsiasi cosa, faceva passare pure il raffreddore il federalismo fiscale, tanto ci siamo così invaghiti di questa cosa che poi era solamente l'alternativa alla secessione che la Lega Nord voleva fare e che adesso che non è più Lega Nord ma è Lega, ha capito che la secessione si può fare pure restando in Italia in maniera comoda, creando degli stati all'interno dello Stato perché tutto sommato l'appartenenza all'Italia e il fatto che ci sia un sud molto utile da tanti punti di vista, compra i prodotti, eh, manda, manda i propri malati eh, facendo arricchire la, la, la sanità del nord, eccetera, faceva molto comodo. Dal 2001 non sono stati determinati delle cose fondamentali che avrebbero dovuto esserci per creare diciamo, un equilibrio fra le due parti del paese, tanto per cominciare l'EP. I livelli essenziali delle prestazioni, il che significa il livello minimo dei servizi al di sotto dei quali, per costituzione, non si sarebbe mai dovuto andare e non è stato neanche fatto il, la perequazione infrastrutturale, che è un'altra delle condizioni del federalismo. Su questa perequazione infrastrutturale, l'accordo che è stato, la bozza di accordo del, del 15 febbraio, dice un'altra cosa incredibile dice che per gli investimenti infrastrutturali le tre regioni interessate potranno attingere all'apposito fondo nazionale in automatico per avere una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti nelle loro regioni trattenendo direttamente le somme, mentre il resto della penisola dovrà verificare anno per anno se ci sono soldi, se avanzano i soldi per, per, il, resto, per il resto del paese. Capite? hanno la precedenza e potranno automaticamente prendere questi soldi, quello che avanza poi resta al resto del paese, in un paese in cui c'è già un divario infrastrutturale che è almeno del 40%, Gianfranco Piesti ha scritto recentemente un articolo sul, sul mattino in cui ha dimostrato come dall'inizio del 2000 ad ora gli investimenti per esempio delle ferrovie dello Stato sono andati per l'80% al centro nord e per il resto al sud, quindi si accentuerebbe questa cosa. Quindi è una situazione che già c'è e contro la quale già avremmo dovuto ribellarci. Qual è la differenza che ci potrà essere da ora in poi se passa tutto questo? Che diventa una divisione fra un'Italia primaria e un'Italia secondaria, non nei fatti, ma addirittura per legge. Il che mi sembra una cosa incredibile in un paese che si voglia definire ancora, se lo si può ancora definire, unito. Do la parola a Gianfranco Viesti. Grazie, buon pomeriggio. Eh, Nell'Europa di oggi può succedere qualsiasi cosa. E un primo ministro britannico, eh, convinto per sua politica, della politica personale di avere un facile successo, ha detto referendum sull'Europa invitando i suoi concittadini a votare per restare in i suoi concittadini arrabbiati, nervositi, perplessi, hanno votato in maggioranza per uscire dall'Europa e quindi il Regno Unito è in una situazione disastrosa, apparentemente senza via d'uscita, del tutto inimmaginabile solo cinque anni. E le principali autorità politiche della Catalogna sono in prigione perché. In quella comunità autonoma spagnola, come sapete tutti, il processo di riconoscimento delle ulteriori competenze, cioè esattamente quello che sta avvenendo in merito, e poi è poi divenuto un processo apertamente secessionista, c'è stato quello che c'è stato e dunque adesso c'è uno scontro che è passato per via giudiziaria. E gli analisti politici dicono che. La circostanza che il partito neofranchista spagnolo veleggi ve verso il 15% dei voti è in diretta connessione con questo fenomeno. Perché dico questo? Perché eh, purtroppo eh, viviamo in un mondo nel quale eh, come dire, alcuni processi si sa dove cominciano e non si sa dove finiscono. E alcune circostanze che siamo abituati a dare per garantite non lo sono più necessariamente. E' in questa Europa di oggi, in questo quadro di oggi, che dobbiamo collocare questa vicenda, perché questa vicenda dell'autonomia differenziata viene da lontano, è molto profonda ed è qui per restare. Essa è espressione del fatto che di fronte alla crisi pesantissima che ha colpito il nostro paese, in tutte le sue regioni, all'abbassamento delle disponibilità dei servizi che c'è stato in tutte le regioni, alle difficoltà della ripresa economica, una parte delle classi dirigenti di origine leghista ma diffuse ben oltre il perimetro di quel partito, io non capisco quello si chiama Lega Nord non mi risulta che abbia, il partito abbia votato ha come dire, elaborato un disegno sostanzialmente secessionista non secessionista di diritto perché il referendum che il Consiglio regionale Veneto voleva tenere volete voi che la regione Veneto diventi uno stato indipendente è stato proibito dalla Corte Costituzionale e a differenza di quello che è successo in Catalogna non l'hanno fatto lo stesso ma un disegno sostanzialmente secessionista cioè nel quale ci si tiene insieme al resto del paese per alcune funzioni generali, la politica estera, la difesa ma sostanzialmente si diventa padroni a casa propria si gestiscono le proprie risorse e i propri servizi anche perché come dire, in Italia è cresciuta notevolmente molto al di là della sua effettiva realtà la descrizione del mezzogiorno come la terra eh, dove non ne va bene una, dove gli ospedali non funzionano, le scuole promuovono tutti, una deriva culturale che ci ha colpito in questi ultimi 10-15 anni molto al di là della realtà che ha innescato profondamente in tanti cittadini di quelle terre, l'idea è che è giusto andarcene per conto. Allora è di questo che stiamo parlando, perché queste stesse norme sono state proposte, correggimi se sbaglio, nel 2007-2008 dalla Lombardia e dal Veneto all'allora governo Forza Italia-Lega, che non ha manco preso in considerazione. Mi messo che non ti correggerai manco se sbaglio non le ha neanche prese in considerazione perché era un'epoca fa perché era un mondo completamente diverso forse anche perché Forza Italia diceva teneva l'unità nazionale meglio di altri che ci sono questo è lo scenario allora di fronte a questo scenario naturalmente le dichiarazioni stucchevoli che sentiamo che questo porta alla responsabilità che questo porta allo sviluppo che l'autonomia fa bene a tutti Lasciano assolutamente il tempo che trovano, sono una cortina di fumo che nasconde questo fatto di grandissima importanza e anche gli atteggiamenti come dire, culturali. Il fatto che il presidente della regione Lombardia dice che chi è contro questo progetto è un cialtrone, come dire, la dice lunga sui toni eh, che si eh, hanno preso piede in questo una riprova di quanto sto dicendo è nella parte che non abbiamo ancora guardato nella discussione collettiva a sufficienza ma che invece è il cuore dell'intera operazione che è di che cosa stiamo parlando in termini di materia allora, qui stiamo parlando della eh, rottura della scuola pubblica italiana cioè della circostanza che le amministrazioni regionali hanno competenza concorrente sulle finalità della scuola. Guardate, questa è la cosa più importante di tutti, perché una parte non piccola di quelle classi dirigenti del nord-est, soprattutto Veneto ma anche Lombarde e anche Emiliano, e di tutti quelli che le appoggiano, investono moltissimo come dire, sulla formazione scolastica, leggetevi Fernando Savater che cosa scrive dell'effetto che la regionalizzazione della scuola ha avuto sul sentimento di cittadinanza spagnola in quel paese, naturalmente ci sono anche aspetti molto pratici, cioè i presidi diventano immediatamente dipendenti della regione i professori possono scegliere ma sono allettati col fatto che se diventano dipendenti della regione hanno un contratto integrativo e comunque tutti i nuovi professori sono reclutati su base regionale con norme, possibilità di mobilità che non conosciamo quindi a me basterebbe questo perché questo progetto è un attacco frontale alla scuola pubblica italiana ha la stessa importanza che ha avuto la legge Casati, i grandi provvedimenti dell'inizio del Novecento, ma questa è una delle 23 competenze, questo progetto cancella il servizio sanitario nazionale, di cui abbiamo appena festeggiato i 40 anni, perché porta tutte le competenze esclusive nelle mani delle regioni e dunque eh, questo significa ad esempio, ne dico una fra tanti, che eh, le scuole di specializzazione saranno regolate diversamente regione per regione quindi essere un chirurgo piuttosto che un pneumologo in Lombardia piuttosto che in Umbria non sarà più la stessa cosa queste norme cancellano tutte le disposizioni regolamentari e di standard in materia di ambiente ed ecosistema lasciando alle regioni mano libera sulla tutta la normazione che si in silica. e dunque sono come dire espressioni di una cultura per il quale la lotta al cambiamento climatico si fa in Basilicata o in Umbria o in Trentino a scala regionale e non a scala nazionale che è largamente insufficiente perché è necessaria una scala europea queste disposizioni fanno sì che le regioni abbiano un vero e proprio potere di veto sulla realizzazione delle infrastrutture non quello che diceva Speranza, cioè di interlocuzione, ma di veto sulle infrastrutture che passano sul loro territorio e dunque immaginiamo di proiettarci 50 anni fa in questa situazione per fare l'autostrada del sole bisognava chiedere il permesso all'Emilia per passare, se l'Emilia non lo dava non si poteva. In compenso tutte le infrastrutture che incidono in queste regioni, strade, ferrovie, la Lombardia ha chiesto anche la stessa autostrada del sole, vengono regalate al demanio regionale, diventano di proprietà di quella regione, cosa che è già avvenuta nella disattenzione nazionale grazie al voto delle forze di maggioranza per tutti gli impianti idroelettrici che sono stati regalati alle regioni. Potrei continuare a lungo, ma qui c'è uno dei due grandi nodi della questione, eh? cioè che questo processo è secessionista, è la secessione dei ricchi perché è l'Italia, chi l'ha detto che l'Italia è fatta lì per restare? È solo da 160 anni, prima c'era altro, Diciamo questa è una deriva lunga della storia con cui ci stiamo confrontando, la rinascita in forma nuova di istituzioni, dentro le nazioni, a cavallo delle nazioni, nelle quali, come dire, si creano delle comunità economiche, culturali, di vicinanza molto molto forti. Incidentalmente c'è anche l'università in tutto questo, perché diciamo, non abbiamo ammazzato abbastanza l'università del Mezzogiorno in questi anni con tutti i provvedimenti che sono stati fatti, si mira anche alla regionalizzazione del fondo di finanziamento ordinario dell'università, questo è molto centrale, naturalmente questo scardina lo Stato e ammazza Roma, che è la nostra capitale, che avrà tanti difetti, i romani saranno antipatici, simpatici, ma è la nostra capitale che è cresciuta nel Novecento con il nostro paese, che ci rappresenta e che viene abbandonata nelle mani di poteri municipali che non hanno alcuna possibilità di invertire la situazione in quella città e viene, come dire, privata di rappresentanza di potere e di risorse in tutto questo un aspetto collaterale ma molto importante è che insieme a tutte queste risorse queste regioni chiedono anche tanti soldi perché sono profondamente convinte che quei soldi siano loro in un recente dibattito che ho avuto sulla Sette con l'assessore regionale all'istruzione della regione Veneto di Forza Italia, Don Azzan, lei ha detto che era indignata del fatto che io dicessi che il Veneto si voleva prendere delle risorse nazionali, perché diceva quelle risorse sono nostre, questa è una narrativa che ha preso molto piede sulla circostanza che le risorse siano di quelle regioni che naturalmente lede completamente il Patto di solidarietà nazionale, ha un, un significato politico amplissimo perché cancella la circostanza che pagare le tasse è un dovere di cittadinanza nazionale di tutti gli italiani e avere la scuola e la, le, i servizi sanitari ad accesso gratuito è un diritto di cittadinanza di tutti gli italiani, che non c'è nulla ha detto chiaramente anche la Corte Costituzionale, ma sapete il processo va avanti grazie anche al governo precedente che il 28 febbraio del 2018 ha regalato a queste tre regioni, perché c'è anche l'Emilia Romagna, ha regalato a queste tre regioni una preintesa nella quale la secessione diventava anche finanziaria e veniva come dire scolpita nella pietra perché c'era scritto in quelle intese che il finanziamento dei servizi e dunque il livello dei servizi sanità scuola in ciascuna regione doveva essere correlato al gettito fiscale di quella regione, cioè se vivi in un territorio più ricco hai diritto a più servizi. Una posizione firmata da un sottosegretario PD di, del governo Gentiloni di Belluno. Eh, eh, che la dice lunga diciamo, sulla pervasività di questo processo. ora come sapete il Presidente Conte ci ha detto che questa norma non ci sarà più e eh, nelle bozze che ci sono sul, sono riapparse sul sito del Dipartimento degli Affari Regionali è così, non c'è più in compenso all'interno di quelle norme non entro nei dettagli perché sono tecnici ci sono tutta una serie di meccanismi sostitutivi, Lino Patruno citava quello per gli investimenti ma ci sono una serie di meccanismi sostitutivi per arrivare allo stesso, sostanzialmente allo stesso ci sono clausole di garanzia per le regioni che sottoscrivono e ci sono anche degli aspetti attenti, diceva bene Speranza non metterla troppo sul nord sud perché se tutte le regioni facessero questo, diciamo, a parte il riparto dei soldi fra di loro Ciascuno tratterrebbe una parte del proprio gettito fiscale e dunque, come dire, il nostro ministro dell'economia sarebbe totalmente impotente perché a fronte del debito pubblico nazionale di cui nessuno parla che rimarrebbe nazionale, non avrebbe più materie, non avrebbe più le risorse. Cosa avrebbe? Il 50% e il 60% delle risorse che adesso ha per tenere l'esercito come dire la polizia e per far fronte al debito pubblico. Tutto questo naturalmente si incrocia molto col fatto che l'attribuzione di queste risorse avverrebbe sulla base di fabbisogni, eh, questo tengo a precisare che non ha proprio niente a che fare con l'efficienza, con la responsabilità, con gli ospedali, queste litanie del Presidente del Veneto a cui si dà troppo conto sul fatto che le siringhe costano troppo è solo fumo, non c'entra assolutamente. I fabbisogni sono una misura quantitativa. Quante ore di lezione per ogni studente? Naturalmente in questo ambito sono dei criteri di riparto, cioè non è che possiamo finanziare tutti i fabbisogni perché non abbiamo i soldi in Italia, quindi si determinano i fabbisogni di ognuno e si ripartiscono le risorse. La storia del riparto dei fabbisogni in Italia è tristissima perché questa storia viene da lontano e perché negli ultimi anni sono stati stabiliti i fabbisogni dei comuni in maniera fortemente penalizzante per i comuni del mezzogiorno, sono state riviste tutte le normative sul finanziamento dell'università attraverso indicatori di costo fabbisogno, è la stessa cosa, in maniera fortemente penalizzante per le università del sud, eh, destinate a diciamo, un processo storico di diciamo, riduzione eh, qualitativa e quantitativa a cominciare da questa università e eh, è avvenuto anche nella sanità dove è molto più complesso ma come dire si gioca molto sulla mobilità eh, dei pazienti, sul finanziamento della mobilità dei pazienti, sulla dotazione di posti letto in relazione alla mobilità dei pazienti e dunque come dire l'aspetto finanziario resta tutto in pieno. Beh, infine l'aspetto procedurale per cui diciamo Lino Paduno giustamente usava delle parole un po' forti perché l'idea iniziale scritta sulle carte era che dopo una trattativa segreta tra il governo e le tre regioni eh, il frutto di questa trattativa cioè il testo dell'intesa sarebbe stato approvato in Consiglio dei Ministri con delega al Presidente del Consiglio a firmare l'intesa una volta firmate queste intese esse sarebbero state portate in Parlamento sulla base di una prassi applicativa dell'articolo 116, ci sono fatte la cultura giuridica queste settimane, mutuata dagli accordi fra lo Stato con le confessioni religiose acattoliche, la sostanza è che il Parlamento poteva dire sì o no, nel momento in cui il Parlamento diceva sì, ogni potere sarebbe passato, passerà, a queste commissioni paritetiche che Lino Patruno evocava, che avrebbero uno sconfinato potere extraparlamentare di regolamentare tutte queste materie e di applicare tutti gli indicatori finanziari, sapendo bene che essendo eh, la procedura con la quale una legge si disfa uguale alla procedura con la quale una legge si fa, per cambiare queste intese ci sarebbe voluto, ci vorrebbe l'assenso della Regione che è ovviamente diciamo, come dire, è come dire chiedere al fuoco di risparmiare il cappone e, e, e sapendo che la materia non può essere oggetto di referendum abrogativo e sapendo che sono solo possibili dei ricorsi alla Corte costituzionale in previsione dei quali l'attuale governo ha provveduto a nominare come giudice costituzionale e costituzionalista che più ha sostenuto le posizioni del Veneto anche nelle, eh, come dire, nei, nei, nei, nei giudizi presso la Corte Costituzionale l'avvocato del Veneto come dire, è passato nella Corte Costituzionale tutto questo avviene in un quadro politico-culturale complesso qui ci sono Michele Milano, Francesco Paolo Sisto ho già parlato Roberto Speranza e quindi non sta certamente a me entrare nel merito tuttavia nel quale ci sono silenzi, omissioni, balbettii molto forti per esempio io trovo veramente sorprendente la circostanza che gli imprenditori pugliesi non abbiano trovato un minuto per dire niente su questo anche perché non c'è tutto quello che vi ho detto ma c'è anche la totale regionalizzazione di tutte le incentivazioni per le imprese Diciamo, il tema riguarda molto le imprese nulla, un silenzio molto forte devo dire, mi dispiace molto ma Napoli è molto più vivace di Bari. devo dire troppo vivace per certe affermazioni di alcuni politici ma è molto più vivace d'altra parte, questa è la città in cui si va al palace a mangiare con Salvini E' come dire noi cittadini del sud non possiamo dimenticare che una fetta delle nostre classi dirigenti userò la parola di Fontana sì, quella parola sono cialtroni e disposte a mettersi sul caso di qualsiasi vincitore Bene, anche quello che si ha spiegato in faccia fino a un anno prima questo non c'entra nulla essendo io un liberale come dire, sono totalmente rispettoso di qualsiasi opinione politica ma non c'entra nulla con la circostanza di diventare come dire, eh, eh, aiutanti di un movimento politico che è sempre stato è, e rimane profondamente antimeridionale. La situazione dei partiti è molto interessante comunque sia perché solo la Lega è eh, decisa e compatta, nel Movimento 5 Stelle, come dire, c'è un'iniziale discussione, non mi permetto di dire nulla, mi spiace moltissimo che il Presidente della Commissione Affari Costituzionali non stia bene proprio oggi perché sia stat sarebbe stato molto importante il suo contributo all'interno di Forza Italia ci sono opinioni molto diverse all'interno del Partito Democratico ci sono opinioni molto diverse e quindi come dire, su questo tema cruciale per il futuro del Paese la politica non c'è, si parla moltissimo della Tav che è un'opera molto importante sulla quale si ogni giorno sui giornali si può essere d'accordo, contrari, parzialmente favorevoli Qui parliamo delle norme per tutte le infrastrutture future, quindi con tutto il rispetto della TAP. E dunque noi cittadini del Sud abbiamo un colossale problema di rappresentanza, nel senso che nessuno, ben pochi, rappresenta. Devo dire molto francamente che eh, non è questione delle regioni, perché eh, eh, diciamo le regioni hanno una Posizione loro, le amministrazioni regionali hanno una posizione loro, eh, il processo comunque comporterebbe un enorme accrescimento del potere di intermediazione e di gestione delle amministrazioni regionali, su cui si può essere favorevoli o contrari, ma rispetto al quale, come dire, gli amministratori regionali ne sarebbero fortemente beneficiati. E dunque, come dire, concludo dicendo che che in Europa e in Italia di oggi può succedere qualsiasi cosa, anche che, si parta con che qualche cittadino parta con raccolte di firme eh, che possono avere un loro significato e che si crei come dire, un processo di mobilitazione politico-culturale di cui qualche primissimo segnale c'è eh, nelle scuole vi è un'azione sindacale che sta nascendo di tutti i sindacati d'accordo, tutti i sindacati d'accordo in tutta Italia, a difesa della scuola pubblica italiana. Nella sanità vi è un movimento che ha fatto molto innervosire Zaia, molto interessante da parte di tutte le professioni sanitarie nel loro rapporto con la regione le università come al solito sono molto addormentate ma mi auguro che anche nelle università come dire, questo processo perché chi non ha rappresentanza se la deve dare in, qualcun, in qualche modo molto molto importante è la posizione dei sindaci anche perché questo processo che usa strumentalmente l'ente regione interviene in un paese come l'Italia che è stato molto più sempre un paese di città che di regioni e crea come dire, una sovrastruttura regionale molto, molto forte nel rapporto Stato, Regioni, Città. Nessuno ha la ricetta magica, ci vuole equilibrio. Ma in questo caso diciamo, una delle infinite eh, effetti collaterali di questo processo è di schiacciare fortissimamente le città. Se ne è accorto il Sindaco di Milano, che si è espresso due volte fortemente contro questo progetto, se ne è accorto il Sindaco di Bologna, che si è espresso... Eh, Fortemente contro questo progetto. Spero, come l'ho invitato più volte a fare, che se ne accorga anche il sindaco di Bari al quale personalmente auguro ogni fortuna. E, e, e, che però, come dire, ha una responsabilità insieme agli altri sindaci del, del, nostro, del, nostro, del nostro territorio. Però, e tutto questo perché, come diceva Speranza, e sono molto d'accordo e concludo. E non vi è dubbio che vi è una componente nord sud, di cui non si può non tenere conto, e cioè ti vedi insultano, ti vogliono togliere i soldi, ti vogliono togliere il più potere e pretendono pure che stai zitto e quindi, come dire la protesta del sud mi sembra molto opportuna e importante tuttavia è vero che eh, come dire, questo processo si potrà fermare solo se diventerà, come dire il patrimonio un patrimonio di cittadinanza degli italiani che va al di là dei confini quindi un programma molto vasto, molto difficile che va contro diciamo, la circostanza che questo processo sta seminando veleno sta seminando veleno in Veneto dove c'è tantissima gente convinta che noi qui siamo solo dei parassiti sfaticati sta seminando veleno un po' meno perché sono un po' più vaccinati in lombardia in emilia e sta seminando veleno qui e quindi come dire si sta bene è molto presto ma in europa oggi può succedere qualsiasi cosa quindi anche a questo bisogna stare molto molto attenti e quindi eh, come se ci esortava a fare patruno diciamo tenere forte l'attenzione tenere molta la discussione eh, c'è stato un rallentamento che è stato ottenuto da quattro scamiciati eh, contro diciamo, le forze coalizzate e da qualche organo di stampa e questo rallentamento non significa nulla, forse significa, ma non sta mai a me dirlo, che si scavallano le elezioni perché 5 Stelle e Lega percepiscono diciamo, un costo opportunità politico molto forte se al sud viene fuori questa storia, ma dopo le elezioni saremo punte da capo perché questa storia è qui per restare, è qui per restare e dunque rispetto alla quale non valgono secondo me qualche posizione tattica si sì, prendiamo anche noi un pezzo di autonomia, ci confrontiamo ma come dire va fatta una discussione politica alta che non può che partire da fermare questo processo questo processo va fermato dopodiché si deve, naturalmente perché l'Italia non funziona come sappiamo perfettamente ripensarla, ma si deve ripensarla come dire con spirito e animo nazionale guardo Mastroleo mi viene la parola risorgimentale eh, no, perché lui diciamo sia di quell'epoca mi sembra Gianvito Vito è una di quelle classi dirigenti che per fortuna ci sono, che non fanno le cene e che si occupano e che organizzano questi temi come dire riprenderla in quel senso so che non è facile però quantomeno eh, so che è interessante, però è, è, è il percorso che abbiamo davanti a noi, eh, diciamo da un lato fermare, non sarà facile perché incrocia la politica di questi tempi. e se i due partner di governo vogliono durare si devono mettere d'accordo su questo e se si mettono d'accordo su questo tenete presente che alcuni dicono, finito, il 70%, abbiamo raggiunto il 70%, basta il 7% di quello che hanno proposto per scardinare tutto, quindi bisogna stare molto molto attenti e diciamo discuterne insieme, provando dunque a eh, far rinascere come dire, una rappresentanza dal basso al, dal sud, ma tessendo queste reti con i nostri amici, i nostri colleghi, in tutto il paese perché diciamo la risposta non può essere territoriale ma deve essere la risposta del mondo della scuola, del mondo dell'università, del mondo della salute che ancora crede che sia utile e opportuno diciamo, essere un paese unito e forte molto decentrato, molto, con molti poteri delegati non c'è dubbio ma un paese unito e forte perché nel mondo d'oggi è meglio per tutti tenere vive gli aspetti di interesse anche di idealità che ci legano piuttosto che andare ognuno per la sua strada perché il rischio c'è grazie grazie a Gianfranco. sapete cosa mi fa particolarmente rabbia cioè noi stiamo facendo tutta questa questione per fortuna senza poterne prevedere gli esiti, laddove se gli esiti fossero positivi, nel senso non si arrivasse a questa situazione, a questa spaccatura dell'Italia per legge, resterebbe la spaccatura di fatto. Cioè, non è che noi abbiamo, risolveremo qualche problema, ripartiremo da zero per un'Italia che già è duale, la, diciamo, il paese più duale e più diviso che, esista, che esiste in Europa, che non ci sono altre situazioni. E poi il rischio è che se questa battaglia fosse vinta si arriverebbe a, così, a, a considerare la, la situazione precedente come un fatto quasi ottimale, e invece secondo me questa dovrebbe essere l'occasione per rimettere tutto in discussione, per, non solo per abbattere un tentativo che si sta facendo di dividere in questa maniera per legge l'Italia, ma anche per porre le basi per ridiscutere di tutto, per per esempio riuscire ad ottenere quello che il famoso federalismo che è figlio di una parte politica ma è figlia anche di un'altra parte politica che ha fatto una riforma della Costituzione furbescamente per tentare di prendersi i voti della Lega Nord e poi ha creato le basi di questa, di questa situazione. Ciò che del federalismo non è stato realizzato, cioè quello che ho detto prima, i leppi, i livelli essenziali delle prestazioni e la perequazione infrastrutturale fatto questo si può discutere di tutto, si può discutere di tutte le autonomie perché non avrebbero il pericolo che hanno adesso e si può discutere pure dei residui fiscali che a quel punto non so se converrebbero a chi adesso sta pretendendo di utilizzarli per proprio conto. Una cosa, e passo subito la parola al Presidente Emiliano perché immagino che sul suo intervento si possa aprire anche un ulteriore dibattito, la cosa che mi fa rabbia e che finora con i governi che ci sono stati eccetera insomma un impegno sia pure elettorale a tenere, a, a, a, ad avere il sud alla testa delle nostre, delle nostre attenzioni alla testa dei nostri pensieri eccetera c'è sempre stato poi magari non era realizzato senza i magari eh, però diciamo un impegno di questo genere c'era adesso l'ha detto anche Gianfranco si ha quasi l'idea che si consideri la situazione come definitiva una situazione dalla quale, per la quale non c'è più niente da fare, che il sud deve restare così perché non, va, ne, non solo non c'è più niente da fare, ma non vale la pena fare più niente per le sorti future dell'Italia e quindi siccome non vale la pena fare più niente, non si fa più niente, questo per nascondere l'alibi che non c'è un unico provvedimento a favore del mezzogiorno che sia stato preso da questo governo, ci ha vita, vita breve, ma insomma quello precedente ci ha lasciato con quell'accordo quasi clandestino fatto dal governo Gentiloni, eh, che è stata la base poi di tutte queste pretese del Veneto, della, della Lombardia e dell'Emilia. Presidente Emiliano, lei ha avuto una posizione particolare su questo argomento che ha sorpreso molti, forse ha sorpreso perché eh, non è stato completamente capito, perfettamente capito, se non mi sbaglio e mi corregga, lei ha detto in un'intervista a Libero che quando si parlerà di queste cose, di autonomia, io voglio stare lì, non voglio essere tagliato fuori da, questa, da queste decisioni che si possono prendere, il problema è che queste decisioni venivano prese clandestinamente, non in una sede pubblica, non diciamo, in un momento in cui si confrontavano tutte le regioni con lo Stato e tutte le regioni fra di loro, e quindi questo diciamo, eh, poteva sembrare una sua aspirazione che poi non avrebbe potuto avere corrispondenza con la realtà e poi in questa sua intervista lei non ha mai citato il residuo fiscale che diciamo, poi è l'elemento mm. fondamentale di tutto questo, quindi se ci definisce la sua posizione ci dà argomenti sì. di dibattito come Presidente di una regione importante. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e soprattutto complimenti per l'iniziativa perché credo sia la prima iniziativa, io ormai non sono più iscritto a nessun partito politico, però è singolare che nessuna forza politica... Che si sia diciamo così, misurata con il compito di aprire un dibattito, anche perché sono tutti in un enorme imbarazzo, nel senso che la norma di cui si tenta di fare applicazione è una norma, è una norma, meglio, è una norma voluta dal centro-sinistra, la riforma del titolo V è stata introdotta in quel tentativo un po' patetico. Di, di, di, di, di limitare il danno uh, prodotto, uh, nostro, perché noi, uh, purtroppo in questo Paese uh, si, si governa con la consapevolezza che perderai le elezioni successive perché non ci riesce quasi nessuno, anzi, non mi risulta che ci sia, ci sia nessuno a vincere due volte di seguito le elezioni. Quindi, noi eravamo convinti di avere perso le elezioni per limitare i danni introduciamo nel 2000 questa norma. Devo dire assieme ad altre, perché la riforma del titolo V è la riforma che ha impestato la, la Corte Costituzionale di una valanga di ricorsi che riguardavano le cosiddette materie concorrenti. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Naturalmente l'imbarazzo eh, alla discussione politica chiara eh, è assoluto. Vabbè, in alcune forze politiche per quanto importanti è stato impossibile discutere di qualunque argomento questo ve lo voglio dire figuriamoci in una, in una vicenda come questa che spaccava per esempio il partito democratico tra il partito democratico del nord e ammesso che esista il partito democratico del sud perché eh, la determinazione con la quale il nord eh, si muove e lo ha detto bene il, eh, il patrino padruno si muove sempre in tutte le ricette, soprattutto quella sanitaria, qui c'è Vincenzo Comuno, che lo confermerà, eh, credo sia oggetto stato, insomma la, la, ce ne siamo accorti anche sulla viva carne eh, pochi giorni fa di come si comportano. Si comportano già in questa maniera e c'è già uno sbilanciamento totale, lo ha scritto il professor Viesti nella, nella finanza ordinaria dello Stato tra nord e sud, al punto che eh, quei governi, lo dice sempre il professor Viesti, <coughs> sono riusciti qualche volta a invertire, e lui credo facesse riferimento esclusivamente ai governi D'Alema e Prodi, se non ricordo male, a Bolini sono studiato, sono mm -hmm. eh, sono gli unici governi che hanno provato e hanno obiettivamente accorciato questa... gli altri non ci sono riusciti, gli altri hanno continuato ad avere eh, diciamo sostanzialmente un atteggiamento che non è diverso, cioè non è che la Lega si comporti diversamente dagli altri partiti col Mezzogiorno, né? tutti quando vengono a fare campagna elettorale qui si comportano in una certa maniera, poi nella sostanza tutto rimane uguale perché quando si prova a ri rinegoziare il Fondo Sanitario Nazionale si trova sempre un, un, una regola che finisce per tenere la gran parte delle risorse al Nord. Voi immaginate che se per miracolo la Campania e la Puglia dovessero recuperare, come stanno recuperando e quindi non so che cosa stiamo rischiando da questo punto di vista, recuperare la mobilità passiva, cioè evitare che i nostri pazienti vadano a curarsi al nord, la sanità della Lombardia o del Veneto o dell'Emilia vanno in default, cioè eh, ci devono restituire i letti, i dipendenti e questo però, insomma me lo potrà confermare chi è certamente più esperto di me. Cioè, loro hanno una superfettazione generale di servizi, a Siri Nido. Eh, insomma, qui ci sono fiore di meridionalisti e eh, Lino è certamente uno di questi che si stanno impegnando per spiegare, ed è la, per spiegare questa situazione. Ed è quello che è oggi è evidente che noi stiamo provando eh, con la tecnica dei più deboli e dei non strutturati, vi ricordo che quando appena eletto Presidente provai a costituire il coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, il mio partito, il mio Presidente del Consiglio si opposero fermamente perché si riteneva pericoloso che le regioni del Sud avessero delle politiche comuni e questo ovviamente fino a quando non si è aperto il dibattito sulla riforma costituzionale, che è stato un po' l'inizio, per dare delle spiegazioni, è stato un po' l'inizio della nostra riflessione perché in contraddizione con, eh, credo che molti iscritti al Partito Democratico o elettori del Partito Democratico abbiano votato no al, al referendum costituzionale allora, penso che siano stati molti, questa è l'impressione che ho e quindi io ero sicuramente tra questi, l'ho fatto in modo diciamo il più discreto possibile non ho fatto iniziative di nessun genere ma dalla faccia si capiva che non avrei votato sì e quindi io sono uno di quelli che è convinto credo per un'antica storia della sinistra eh, italiana che se decidi vicino al luogo dove poi la decisione svolge i suoi effetti governi un po' meglio Hai, dai la possibilità ai cittadini di rendersi conto che fine fanno i soldi che prelevi e soprattutto di controllare quello che accade. Il regionalismo per un paese come l'Italia è sicuramente preferibile al federalismo, perché il federalismo è un'operazione politica molto complessa. Il regionalismo sta un po', eh, diciamo, è, è com è, un po come l'Unione Europea, è una costruzione molto originale, che non è uno Stato federale, l'Unione Europea non è uno Stato federale, è una costruzione molto originale che consente alle regioni eh, di fare molte cose in autonomia, fermo restando ovviamente che esiste per giurisprudenza della Corte Costituzionale una clausola detta di supremazia che consente comunque al governo, laddove lo ritiene, in tutte le materie di imporre la propria visione delle cose, quindi non è un, un, un meccanismo diciamo così, che non consente eh, la, diciamo, le visioni eh, unitarie anche nelle materie esclusive laddove ovviamente l'intervento eh, dello Stato segua la giurisprudenza della Corte che, devo dire, per onestà, la riforma costituzionale bocciata dal referendum inseriva in Costituzione la clausola di supremazia e che oggi invece è eh, diciamo, il frutto solo di un'elaborazione giurisprudenziale, il che obiettivamente in alcune materie, condivido l'opinione del professor Viesti, che, consentire alle regioni eh, in via esclusiva di fare le politiche energetiche o infrastrutturali o sulla scuola è, è un delirio, è un delirio eh, anche pericoloso per l'Unità d'Italia e il disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri è sostanzialmente inaccettabile nella sua struttura, anche perché come abbiamo detto non è il frutto di una discussione della conferenza delle regioni delle 15 regioni a statuto ordinario che valutando il desiderio di talune hanno condiviso il DDL Ci siamo riusciti solo di recente a ottenere dal presidente Bonaccini che è, uno dei pres che è il presidente di una delle regioni che ha presentato il proprio disegno a ottenere una discussione che avverrà mercoledì in conferenza delle regioni. Ma prima di quel momento c'era un atteggiamento generalizzato eh, di eh, non discussione di questo, di questo argomento. Ecco perché l'unica strada per essere presenti al tavolo di quella discussione era provare a presentare una propria proposta di autonomia differenziata, conclusione alla quale è arrivato di recente anche il Presidente De Luca devo dire io ho incontrato il sindaco di Napoli sia pure in modo molto discreto per discutere della stessa cosa perché il sindaco di Napoli poneva eh, devo dire cosa che dovremmo discutere anche col sindaco di Bari visto che è il presidente dell'Anci il problema di come quel disegno strozza la, il ruolo delle città metropolitane che invece sono state fortemente rivalutate addirittura nel patto per il Sud le città metropolitane del Mezzogiorno sono state soggetto, diciamo, intermedio diciamo così, dei fondi e dei finanziamenti dell'FSC con una propria autonomia strategica che dall'autonomia rafforzata verrebbe completamente eliminata. Mercoledì, quindi, si gioca una partita importante non nascondo di avere proposto ad uno dei candidati al congresso del Partito Democratico di convocare in un unico luogo tutte le regioni a statuto ordinario. Ovviamente non solo i presidenti, perché questa non è una materia di competenza degli esecutivi regionali, ma è di competenza dei consigli, nel senso che insomma, è ragionevole punto di vista proprio tecnico basterebbe forse anche una delibera di giunta regionale però sinceramente non credo che nessun Presidente azzarderebbe mai a presentare la propria proposta di autonomia rafforzata ai sensi del 116,3 senza avere la ratifica della propria maggioranza ed è la situazione nella quale a un certo punto devo dire mi sono trovato anche io perché la confusione generale eh, di questa cosa ha spaventato prima i sindacati poi i soggetti intermedi poi la gran parte dei miei collaboratori quindi si è aperta una discussione siccome al di là di quello che si dice eh, io non sono affatto uno che eh, ama imporre il proprio punto di vista ma anzi eh, ascolto con enorme attenzione tutto ciò che mi si dice Bellino è stato certamente tra quelli che mi ha fatto riflettere di più assieme a molti dei miei eh, consiglieri gratuiti, si chiamano così, sono una specie di coscienza critica del Presidente che fa parte eh, proprio della struttura organizzata della Presidenza che è organizzata con decine di eminenti personalità che ovviamente in una chat piuttosto eh, vivace hanno aperto un meraviglioso dibattito che non nascondo è stato molto utile. A, a farmi riflettere su, su molte di, delle questioni di cui adesso vi dirò. Quindi, nella sostanza, la posizione attuale della Regione Puglia, che io mercoledì presenterò alla conferenza delle regioni, è questa. Noi non possiamo consentire che un disegno di legge del genere sia negoziato esclusivamente in via individuale da, dalle regioni proponenti con il governo. Noi abbiamo bisogno di conoscere quel disegno di legge, le altre regioni, Dobbiamo decidere se partecipare o non partecipare anche noi con nostre proposte e soprattutto dobbiamo sulla questione del residuo fiscale essere chiarissimi. Se nel disegno di legge qualcuno tocca la questione del residuo fiscale, il disegno di legge è incostituzionale in modo automatico perché il residuo fiscale non è oggetto del 116,3, cioè non può essere considerato. Il residuo fiscale non può essere alterato per la... Costituzione della Repubblica vincente il fondo di solidarietà è quello e non può essere toccato. Questa è la mia personale convinzione, ma credo sia la convinzione anche della Corte Costituzionale. Quindi, se poi vogliamo andare avanti, ma questa è una mia personale convinzione: un'autonomia rafforzata potrebbe essere utile se fosse uguale per tutte e 15 le, le regioni a statuto speciale. Cioè, in alcune materie. Potremmo decidere, bisogna rifletterci bene, È ordinario. È ordinario. Scusa, ho sbagliato. però a quel punto eh, diciamo, ci avvicineremmo alle regioni a statuto speciale che in alcune materie hanno già questi poteri particolari, oltre a eh, relativi budget. Perché? E poi concludo perché non voglio, eh, non voglio complicare molto, voglio lasciarvi diciamo uno un schema semplice e facilmente memorizzabile, perché la Costituzione ha questo principio è possibile delegare altri poteri agli organi eh, diciamo, la Costituzione è fatta da comuni, da province eh, regioni e Stato eh, è possibile la delega da un livello all'altro il principio è che la delega va col budget relativo, addirittura persino col personale in qualche caso, questo non lo dice la Costituzione ma viene interpretato in questa maniera, per esempio la Regione Puglia ha delegato le province finché esistevano, perché poi diciamo la verità la confusione gigantesca che è stata compiuta con quello sgorbio di riforma delle province che ha eliminato gli unici poteri di area vasta di cui disponevamo, cioè nel periodo in cui tutti si accorgevano della necessità dei poteri di aria vasta, questi poteri di aria vasta sono stati eliminati con uno sgorbio pieno di arroganza perché si dava per scontato che avrebbero vinto il referendum e che quindi le province sarebbero state abolite, cioè proprio bisognerebbe eh, fare uno studio freudiano del, di questo tipo di legislazione. Ovviamente, io lo dico a mia scusante perché avendo fatto diciamo, battaglie inenarrabili diciamo, contro questo schema psichiatrico. Eh, è evidente che insomma, è veramente drammatico e quindi in linea teorica noi dovremmo spostare i, i, i budget relativi alle competenze che divengono esclusive dal centro alle regioni se lo facciamo in modo condiviso con un unico disegno di legge su materie limitate, non su tutte 23 alcune di queste sono identitarie della Repubblica Italiana sinceramente la scuola pugliese è una tentazione, eh? perché per come stanno combinate le scuole italiane, le scuole pugliesi, ci mancano 2200 insegnanti, per come stanno combinati gli asili, gli asili nido, eh, i servizi, per come il diritto delle donne al lavoro e all'autonomia è pregiudicato nella nostra regione, che è la migliore delle regioni del mezzogiorno, voi non potete neanche immaginare come è ridotto il resto del sud. La tentazione di negoziare eh, su uno schema nuovo, cioè livelli essenziali di prestazione amministrativa, che credo si chiamino LEP, costi standard e riallocazione della risorsa con il principio a parità di obiettivi, I ILEA in sanità, tu mi dai le stesse armi, parità delle armi a parità di obiettivi, vuoi che io raggiunga determinati lea, come può essere che io e l'Emilia Romagna, la Puglia, io non mi sto identificando, eh, come può essere che la Puglia raggiunga gli stessi livelli essenziali con 15 addetti in meno e 700 milioni tra fondo sanitario in meno e la mobilità passiva? E' cioè, è, è che è così, eh, mio padre diceva Chabernoid, dove doveva essere un mago dei suoi tempi, ma non, non so chi sia esattamente Chabernod. ma eh, no, no. Noi ci stiamo riuscendo, eh, ma no, non so manco io come stiamo facendo, sottoponendo il personale della sanità letteralmente ai salti mortali, perché fanno lo stesso lavoro eh, in, in monti in meno, con ovviamente una serie di conseguenze eh, che potete facilmente immaginare. Quindi, in definitiva... La, la divisione tra nord e sud che esiste eh, lo dico veramente senza polemica e con grande rispetto quando mi sono permesso di dire durante un, un evento della Cigelle voi sapete quanto io sia legato al sindacato in generale e in particolare alla Cigelle dissi ma la Cigelle è anch'essa attrazione nordista lo dicevo come una constatazione il di Vittorio non c'è stato nessun segretario eh, del Mezzogiorno e soprattutto è un sindacato ovviamente con una fortissima difficoltà <coughs> su queste materie, eppure la CGL devo riconoscere, e in questo c'è la grandezza di una tradizione politica e sindacale, eppure la CGL ha avuto il coraggio di prendere una posizione nettamente contraria, almeno Fino a Susanna Camusso. Adesso eh, Landini penso che stia proseguendo questa impostazione e quindi oggi a Barbagallo della Will ho detto: mi sono congratulato per il risultato della manifestazione del 9. Di Maio ho deciso di riceverli, quindi eh, per ragionare del, diciamo, di tutto il sistema pensionistico, perché dopo una serie di promesse, eh, diciamo così. Eh, la cosa ha assunto livelli veramente pazzeschi e credo che sarà necessaria nel caso in cui non si trovi una soluzione condivisa mercoledì, sarà necessario prendere un'iniziativa forte. Anche stanando uh, i partiti della sinistra che sono, come dicevo, in parte responsabili di aver inserito la norma e adesso sono responsabili perché essendo divisi, nel, nel, nel posizionamento politico cioè non sanno il problema dell'Emilia Romagna voi sapete che ma lui essendo Emiliano voi sapete bene il problema non è solo l'Emilia Romagna il problema è il Piemonte perché il Piemonte si accinge ad avanzare la richiesta e, e, e, e, e per il PD del nord il giudizio sul sud non è molto diverso da quello delle altre forze politiche, come insisto potrà confermare dentro Forza Italia, ci guarda, no? In Forza Italia sono tutti, sono tutti meridionalisti, quindi, Forza Italia quindi, noi abbiamo un problema anche di rilegittimazione perché la Puglia in questa battaglia, chiudo: è centrale perché la Puglia è l'unica regione stimata anche dai leghisti, questo lo sanno tutti, tutti si chiedono come abbiamo fatto a fare, che, eh, a fare questo cammino negli ultimi anni, perché i numeri della Regione Puglia sono gli unici numeri di vista aziendale, permettetemi questo termine che non condivido, i numeri della Regione Puglia sono tutti straordinari, compresi i livelli essenziali di assistenza che quest'anno hanno toccato la punta massima della storia della Puglia, il che ovviamente non è una risposta che posso dare a coloro che stasera aspetteranno troppo ad un pronto soccorso non è che gli posso dire come faccio Renzi, dice, ma siamo alti con i livelli di assistenza che chiede? Che no... perché non è questo che possiamo rispondere noi dobbiamo rispondere guardate sto provando a fare le assunzioni se con risparmio della spesa farmaceutica perché questa è la condizione che mi hanno messo mi faranno fare le assunzioni in modo che io possa mettere un medico in più al pronto soccorso e abbassare l'attesa, è come gli autobus, se ho più chilometri per finanziare le linee, aspetto di meno alla fermata e, e non c'è nessun sindaco che avendo i chilometri a disposizione fa arrivare meno autobus alla fermata. E, e, e se vi devo dire tutto, sul trasporto pubblico il mezzogiorno è fortemente pregiudicato rispetto al nord. Anche su questo, su, sui magistrati, vi devo dire qual è l'organico dei magistrati in Puglia? Vi devo dire qual è l'organico delle forze dell'ordine? Eh, gli insegnanti ve l'ho già detto, che altro devo dirvi? È, è già tutto sottodimensionato. La questione meridionale non è che ce la siamo inventata perché c'è l'autonomia rafforzata. La questione meridionale è una questione non risolta. E Lino Padruno e moltissimi altri valorosissimi intellettuali meridionali si sono sforzati di spiegarlo, preso a riesti certamente tra questi. Mi auguro che questa discussione che ha devo dire, anche un profilo, come ho detto all'inizio, teoricamente condivisibile, più autonomia alle regioni, io ci sto, ma più autonomia alle regioni che non sia l'ennesimo trucco come l'età dei cittadini per dargli più soldi o addirittura allocare il Fondo Sanitario Nazionale in base alla mobilità o all'età della popolazione, tutto quello che conviene al nord diventa la regola. Allora proviamo a fare costi standard, livelli essenziali di prestazione amministrativa. E proviamo a riaggiustare l'Italia. Voi dite che al governo del cambiamento questa cosa interessa, questa posizione, perché temo che il nostro interlocutore unico in questa materia non saranno gli altri partiti, ma saranno quelli del governo, lo ha detto il professor Viesti. Qua gli unici che ci stanno dando un po' retta su questa storia sono quelli del Movimento 5 Stelle. Credo non per simpatia nei miei confronti o nei confronti del professor Viesti, c'è la strada d'altra perché si sono resi conto che la gran parte dei voti li hanno presi nel sud e quindi temono che dal giorno dopo noi usciamo dagli spogliatoi e come è accaduto per l'Intra, come è accaduto per la TAP, come è accaduto per altre questioni, li saldiamo addosso. Cioè, nella, nella sintesi, a noi non ci fila ancora nessuno, qualcuno ci ha filato in passato qualche governo di centro-sinistra qualche governo che devo dire aveva un'impostazione completamente diversa da quella dei governi di centro-sinistra più recenti perché persino l'intesa finale, quella che poi ha consentito alle regioni di essere la Lombardia, non è stata firmata dal governo Conte, è stata firmata dal governo Gentiloni ecco perché siamo in imbarazzo ed ecco perché possono parlare pochissime persone la Puglia è certamente una delle regioni che può parlare no, voglio fare no, no, no, non avevo resisto attenda attenda. è impaziente è impaziente no, no, no, no, no, no, no. Per voglio fare una battuta così di, di, di fiducia non so, chi è che lo diceva? Non è che una situazione di difficoltà si può trasformare in un'opportunità in questo momento? Esatto. Vediamo. Allora, prima di andare avanti con l'onorevole Sisto impaziente, eh, vi devo leggere un intervento che ci ha mandato l'onorevole Brescia, che eh, è importante non fosse altro, probabilmente anche per il contenuto, perché è il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera e quindi se c'è un dubbio di costituzionalità su questa cosa, eh, lui è uno che se ne deve occupare. Allora, gentile Presidente Mastroleo, mi dispiace molto non essere presente a questo incontro promosso dalla Fondazione di Bagno, ma come sanno i colleghi Sisto e Speranza, quella appena trascorsa, non è stata per me una settimana semplice per motivi di salute non ancora risolti. Ci tengo comunque a portare il mio contributo in forma scritta alla discussione, consapevole dell'importanza e della delicatezza dell'argomento. Il tema dell'autonomia alimenta aspettative e paure, illusioni e sospetti. Anche per questo merita di essere affrontato con cautela, con un dibattito ampio nel Parlamento e soprattutto nel Paese. Con questa convinzione ho da tempo pubblicamente espresso l'esigenza di individuare un percorso parlamentare che coinvolga tutte le commissioni di merito e che parta dagli schemi di intesa con le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, aprendo dunque ad una loro emendabilità in qualche forma. Siamo infatti di fronte ad una procedura totalmente nuova, certamente prevista dalla Costituzione, ma mai definita nel dettaglio. Una procedura che, non ho paura di dirlo, porterà ad una riforma costituzionale mascherata. La consapevolezza per un ruolo centrale del Parlamento è ora patrimonio comune di tutta la maggioranza, come dimostrano le recenti posizioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della Ministra per gli affari regionali. Siamo consapevoli che il cambiamento proposto e la sua portata vadano spiegati ai cittadini senza pregiudizi e alla luce del sole senza ansie né per scadenze né per rinvii del resto le contrapposizioni sul tema attraversano trasversalmente chi più chi meno pubblicamente tutti i partiti e i gruppi politici reputo questo fatto assolutamente fisiologico perché contrastanti sono le reazioni che vengono dai territori di fronte a queste forti innovazioni non nego inoltre che molto probabilmente gli allarmismi sarebbero stati inferiori se le regioni avessero adottato un approccio selettivo sulle competenze richieste, coerente con le specialità del proprio territorio, e non avessero tentato in alcuni casi un pericoloso all-in. Occorre comunque fissare nel merito alcuni paletti nel solco tracciato dalla Costituzione. Autonomia non si può significare secessione o egoismo, Ogni legittima richiesta dei territori, espressa anche con referendum consultivi, deve tenere conto della piena realizzazione dell'unità e della solidarietà nazionale nell'ambito della tutela dell'unità giuridica, di quella economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a prescindere dai confini territoriali. Non possiamo insomma accettare stati nello Stato né cittadini di serie A e di serie B, dobbiamo garantire l'effettivo principio di eguaglianza dei cittadini, in un Paese che già si sente diviso una politica responsabile deve unire e per questo deve prima garantire i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale. Mi ha molto colpito una riflessione del Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, sta sui giornali di oggi, ieri, sui giornali di ieri, sulle pagine del mattino, il Presidente Cantone non escludeva un possibile aumento della corruzione a fronte di un sicuro aumento dell'incertezza non nativa derivante dall'autonomia. Le regioni d'altronde non sono state proprio un limpido modello di spesa e quindi nel dibattito parlamentare andranno valutati anche gli effetti su una reale responsabilizzazione della spesa. Tante sono le questioni in ballo, tanti sono i diritti e i doveri in gioco. Spero che il Sud sappia affrontare questa sfida con le proprie idee senza cappelli in mano e lontano dai soliti stereotipi, ma per me va tutto bene. Sarei stato ancora più contento se avesse detto no, residui fiscali, ma più o meno è la stessa, è la stessa cosa. Onorevole Sisto, prego. Grazie, grazie. Dino. Buonasera a tutti. Devo dire che quel imperterrito, tenace, assillante. Gianvito Mastroleo delle cose buone, ci, ci ha portato su un sì, tema di grande importanza. Sì, sì, di grande importanza e di grande rilevanza. E io voglio mantenermi rigorosamente nel tema perché questa è una scuola di buona politica, autonomie regionali, unità nazionale. Il titolo è già significativo, autonomie regionali, unità nazionale. È già una soluzione al problema il titolo. Ancora più interessante alla prova d'Europa che è quello che insomma fino adesso avrei voluto sentire con, con maggiore perché vero, chiarezza perché io non dimentico e sono convinto che non c'è Stato se non c'è Europa. Su questo io credo che non si possano e non si debbano avere dubbi. E eh, non si possono e non si debbano avere dubbi perché c'è un passaggio importante, anche se viene da da chi in qualche maniera è lontano dalle posizioni espresse un minuto fa. Se le autonomie riprendono vigore vuol dire che c'è meno Stato. Cioè è evidente che la eh, pulsione autonomistica nasce da una crisi dello Stato. Non si ha l'idea di Stato. E tutto nasce perché indubbiamente questa idea di Stato è più frantumata, è meno percepibile, è più diffusa, è, è meno... Io non, non vorrei che noi dovessimo tornare ad antiche battaglie sull'unità nazionale, ovviamente tu hai fatto riferimento prima, eh, anzi il... Ah, no, questo tu, va a fare riferimento ai soggetti. Cioè voglio dire, siamo di fronte ad una scelta che io trovo davvero epocale, perché vi sono delle matrici di carattere costituzionale che a mio avviso non possono e non devono essere dimenticate. Noi siamo in un paese in cui la Costituzione viene presa e utilizzata come se fosse il regolo lesbio di Aristotele, si, si, si addrizza, si cuce, si taglia, si prende, qui ci sono due norme, l'articolo 1 e l'articolo 5 che sono chiarissime, si tratta di unità nazionale che deve assolutamente essere rispettata e tutto va letto in funzione della unità nazionale, Ricorderò, per chi ama l'Europa, che l'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo impedisce la discriminazione per motivi di ricchezza. Ora non devo certamente lamentare a un auditorio così attento che col Trattato di Lisbona ratificato nel 2009 la Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo è una norma addirittura super costituzionale, cioè non è possibile diciamo così toccarla e lì è scritto espressamente. Che non si può discriminare nessuno per ragioni di ricchezza, traduciamolo in quello che sta accadendo in questi minuti, cioè in questi minuti perché secondo me il fenomeno politico non può essere ignorato. Poi torniamo sui temi più, più strutturali che riguardano le autonomie differenziate. Ma che cosa accade nel nostro Parlamento? Qual è il fenomeno direi incredibilmente abnorme a cui assistiamo? Nel nostro sistema giuridico noi abbiamo la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Quella extracontrattuale in genere è quella da fatto illecito. No, no. Qui c'è una responsabilità extracontrattuale per fatti extracontratto fra Movimento 5 Stelle e Lega. C'è una nuova forma di responsabilità che si colloca al di fuori del sistema pattizio che vede due forze di governo che non hanno nulla da spartire sul piano ideologico, ma che per ragioni puramente... Diciamo di interesse, stanno insieme e condividono percorsi diversi, con la necessità di un risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, cioè per fatti al di fuori del, del contratto, con continua capacità l'una di tacere in favore di quello che l'altro vuole realizzare. Noi abbiamo discusso in queste ore, Carolino, che assumo come interlocutore come 25 lettori di Manzoniana Memoria, mi consentirai questa così. Beh, noi abbiamo discusso l'articolo 71 della Costituzione, è fatto una battaglia epocale, 500.000 persone che possono proporre una proposta di legge, la possono depositare e se il Parlamento non la ratifica esattamente com'è, entro 18 mesi scatta il referendum propositivo. con la piccola difficoltà, che, che il Parlamento non può promulgare nessuna legge sul tema finché non c'è il referendum, cioè il Parlamento è bloccato e può essere bloccato su tutti i temi possibili e immaginabili da 500.000 professionisti della firma che ti intasano il Parlamento con 20-25 su temi disparati su cui il Parlamento è bloccato ecco, questa, su questa proposta di legge il governo ha votato la maggioranza ha votato con patto contemporaneamente ci sono le autonomie Arriva la legittima difesa, c'è stato il pacchetto diciamo para giustizia, non voglio chiamarlo con quell'orrendo nome con cui i 5 Stelle lo definiscono. Quindi voi capite che si rincorrono dei provvedimenti che non hanno nessuna parentela tra di loro, sono tutti diversi, ma la necessità che ciascuno porti a casa il panierino con la merenda di cappuccetto rosso fa sì che il lupo cattivo si fermi e stia ben tranquillo nel bosco senza credere nessuno. Non si capisce, se non si ha ben chiaro questo meccanismo dell'attuale situazione politica, non si capisce perché c'è il rischio che le autonomie possano passare, cioè non passerebbero mai, non passerebbero mai. Qui si corre il rischio che possano davvero passare. Perché in questa incontrollabile attività di scambio ed extra contrattuale ed extracontrattuale, può accadere di tutto. Se questo articolo 71 dovesse diventare per avventura norma costituzionale, il Parlamento diventa inutile, crolla, non ha nessuna ragione, la democrazia rappresentativa è finita, la democrazia diretta non è diretta, è, una, è diretto distruttiva di quello che è scritto nella Costituzione. Cioè qui non ci rendiamo conto che noi siamo di fronte ad un momento del Paese veramente di grandissima importanza e quanto la gente non è distratta altra tecnica di cui bisogna prendere conto perché sennò non si capisce noi discutiamo delle autonomie dell'articolo 5, dell'articolo 116 dell'articolo 117 del professor Biesti che dice i pro e i contro, ho letto il tuo libro i pro e i contro eccetera eh, ma questo scusami conta poco nel senso che conta ma per quello che sto per dire conta poco perché noi stiamo andando incontro ad un paese che se noi non lo fermiamo diventerà un paese invivibile, invivibile, in cui il Parlamento non conterà niente, in cui non ci saranno più regole, in cui tutto sarà completamente sbarazzato, in cui ci sarà una giustizia penale affidata a 500.000 firme che potranno proporre norme penali, proporre abrogazioni, proporre leggi di bilancio, proporre leggi tributari. cioè, Altro che il pensiero del sud, del nord, qui è una guerra atomica che avviene con la connivenza silente, il concorso omissivo, faccio ripassare qualche cosa dalla mia cultura, il concorso omissivo doloso di chi sta al governo, da una parte e dall'altra. Noi voteremo a breve una legittima difesa, che per carità c'è l'esigenza di modificarla, ma forse si poteva dire che l'onore della prova è a carico dell'accusa senza legittimare eccessi, dove tu quasi quasi risparmi ad uno che sta dietro la porta e bussa perché magari sbaglia porta, faccio per dire questo forse mi sembra un po' eccessivo, lo dico con molta franchezza pur consapevole della necessità, cioè non c'è il controllo dell'attività di governo, perché la necessità di garantirsi i numeri fa sì che l'altro stia fermo ad aspettare quello che fa l'altro nell'aspettativa di avere poi il voto su quello a, a cui tiene, ecco perché le autonomie sono pericolose, ecco perché questo discorso può passare, ma la lettera di Brescia, io sono, sono sincero, non un, un... Giuseppe Brescia è il presidente della mia commissione in cui io sono capogruppo per, per Forza Italia, resisterà quella lettera, cioè, avrà la capacità di mantenere una coerenza fino in fondo o alla fine per raggiungere un obiettivo salvifico e la parola salvifica non è usata per carità per ricordare i salvi, no? per, carità. Per, per raggiungere un obiettivo salvifico si tornerà leggermente indietro, ho ascoltato anche delle cose impossibili, c'è un, un meccanismo procedurale, mi corregge il professor Biesti, che dovrebbe consentire al Parlamento di mettere mano agli, agli accordi sull'autonomia, lo so, è anche una delle proposte del tuo libro, tu dici mettiamo il Parlamento in condizioni di intervenire su questi accordi. no? Purtroppo no, non è possibile. Quando c'è l'accordo governo dovrebbe... Regione dovrebbe... tu devi votare sì o no. Oggi è così, devi votare sì o no. Ti portano in Parlamento il, il, il pacchetto e tu lo devi votare. Non è nata così, non è nata così questa storia delle autonomie. Perché io, che sono un poco piccioso e curioso, sono andato a vedermi i lavori preparatori della Costituzione. E perché eh, nei lavori preparatori della Costituzione l'articolo 5 non era nato come articolo 5, era nato come articolo 106, poi fu Paolo Rossi insieme a Nitti con decisivo intervento di Perassi a portarlo nell'articolo 5 perché si disse che era uno dei principi supremi dell'ordinamento Italia è una Repubblica democratica, giungere indivisibile. Allora è evidente che questo tema delle autonomie rende l'Italia non divisibile, divisa. Questa è la soluzione aritmetica. Siamo di fronte ad un'Italia divisa, in cui il tentativo chiarissimo delle regioni del nord è quello di creare, e qui userò un'espressione che eh, vorrei che fosse in qualche maniera non fraintesa, una sorta di colonizzazione, non per annessione, ma per distacco. In genere la colonizzazione avviene perché io acquisisco delle, delle, delle terre, qui è una colonizzazione per distacco, cioè io mi stacco e ti colonizzo, perché fatalmente, rendendoti più povero e rendendoti incapace di ricevere... Il letto, ma non soltanto il letto, qui c'è un problema di scuola, c'è un problema di sanità, c'è un problema gravissimo, io creo un'Italia di sede B che diventa fatalmente annessa e colonizzata rispetto a chi invece staccandosi si garantisce un privilegio. Allora la battaglia non è una battaglia solo politica, è una battaglia istituzionale, costituzionale. E qui cari amici, io penso che si pone un problema importante. Il Parlamento è stato attaccato a testa bassa, il raggiungimento degli obiettivi di determinate regioni diventa prioritario rispetto ai cardini della democrazia costituzionale. articolo 5, 106, 138, 117, 119, 120, do i numeri semplicemente perché rileggere quelle norme è uno sport che dovremmo praticare molto più spesso, leggere la Costituzione oggi è diventato quasi indispensabile per capire dove stiamo, è come se avessimo una sorta di Google Map che dovremmo costituzionale, che dovremmo costantemente controllare. Ma io chiedo e vi chiedo, nel momento in cui noi andiamo incontro ad una situazione di questo genere, in cui il Paese si sposta verso un'incertezza dal punto di vista istituzionale, la battaglia, ripeto, non è soltanto politica, è una battaglia molto più importante. Allora e cosa ci resta, tolto il Parlamento? La Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Scusate la essenzialità drammatica di questo discorso, ma chi vive in Parlamento lo percepisce. Qui non è un problema di mantenere degli equilibri, è un problema proprio di resistenza attiva, non quella delle, quando sollevamo il diritto penale, quando le, le, le donne si stendevano per terra, si cioè dice, quella è un'ipotesi di resistenza passiva consentita, quella attiva invece non è consentita resistenza attiva noi dobbiamo fare, ma proprio attiva, ripeto, istituzionale, beh, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale. Quando potrà intervenire la Corte Costituzionale su questi provvedimenti? Quando potrà intervenire? E quando ormai i giochi saranno fatti? Perché per esempio, per Carlo Giambito, questi provvedimenti dovrebbero essere a tempo cioè dovrebbero essere a tempo. questi sono decennali prorogabili, scusate, in, nel nostro paese avete mai visto una cosa a tempo che non diventa definitiva? Cioè, credo che l'esperienza poi, non siamo nati ieri, almeno avanti ieri siamo nati ormai, quindi siamo di fronte ha ragione Gianfranco Diesti, ad una vera e propria secessione, io dico non solo incostituzionale, ma a ai i principi della Convenzione europea dei diritto dell'uomo, perché è una secessione per ricchezza, non dei ricchi, per ricchezza, che fa la differenza fra i ricchi e i non ricchi. E se questa è la situazione che noi dobbiamo affrontare in questo ambito, io penso che eh, il tema della previa determinazione dei LEP sia eh, certamente rilevante, sia certamente fondamentale, sia certamente, eh, come posso dire, decisivo, ma in qualche modo non risolvibile non risolvibile, ma sapete perché? Perché c'è una differenza tra Parlamento e territorio, panale, i numeri del Parlamento, il feeling del territorio, ed il territorio ha una risposta numerica addirittura diversa e forse peggiorativa per certi ambiti rispetto a quello che è il Parlamento, cioè, oggi la Lega e i 5 Stelle possono decidere tutto da soli. Allora posso essere pratico, caro Presidente, caro Gianfranco e caro, caro Gianfranco, Noi abbiamo una sola speranza qui: sono i 5 Stelle. Lo dico con molta, con una, con una, con una resa. Con una resa, voglio dire, noi facciamo le battaglie, ma, noi, ma figuratevi se io non faccio le battaglie. Io le faccio le battaglie quotidianamente. Credo di essere forse più combattivo dal punto di vista parlamentare, forse anche, non soltanto nei forzi italiani. Non... ma l'unica speranza numerica è fare squadra senza far balenare di fare squadra senza far balenare che si faccia squadra ma sperare che all'interno del governo vi sia una lotta questa è una, una scuola di buona politica, scusate se questa è una cattiva politica ma è la, quella politica di queste ore e di questi giorni, io vorrei dirvi ci battiamo tutti per degli ideali costituzionali cerchiamo di vivificare le sentenze della, della, della consulta, cerchiamo di eh, far stabilire che ci sono dei livelli che vanno prima descritti, che non è possibile fare gli accordi in segreto, che bisogna portarli in Parlamento, che il parere del Parlamento... Ah. Ma io credo che la lealtà e la chiarezza di chi non soltanto è in aula in Parlamento, ma ha la fortuna di vivere anche il fenomeno delle patologie di questo Paese, il diritto penale non è, i processi penali perché l'Emiliano lo sa, è un teatro in cui i drammi si percepiscono come nella sanità, esattamente la stessa cosa. Allora io dico che noi, noi siamo veramente ad un meglio, qualsiasi voto del sud, qualsiasi voto deve tenere conto fortemente, poi ognuno può votare come crede, non, non, non, non è un invito al voto, è un invito alla presa d'atto che il momento non è il momento della cultura lontana dalla realtà ma della realtà unita alla cultura, ma soprattutto un forte realismo in cui sognare forse non è più consentito, come qualcuno ci aveva insegnato, aveva i sogni nella politica sono, come posso dire, il DNA, il DNA è, proprio, è quello che anima la politica. Oggi forse non c'è più da sognare, c'è cioè da resistere e tenere duro e cercare in qualche maniera tutte le occasioni per garantire che questo Paese possa mantenere un assetto democratico di matrice costituzionale. Le autonomie sono soltanto un aspetto, sono soltanto un profilo, sono soltanto una delle possibili situazioni in cui ci andremo a trovare, noi ci batteremo contro, faremo tutto quello che c'è da fare, ma numericamente noi abbiamo soltanto la speranza che il partito che è dal Sud ha avuto più linfa vitale il Movimento 5 Stelle si renda conto che andando a colpire il Mezzogiorno colpisce se stesso e quindi tirandosi una labarda nello stomaco, eviti che quella labarda possa, possa entrare nei, nei propri visceri. C'è un ragionamento di sopravvivenza che ci possa trovare, come posso dire, casualmente d'accordo, nella prospettiva quella che il mio maestro Fernando chiamava eterogenese dei figli, cioè sostanzialmente stare insieme a qualcuno per ragioni diverse ma ottenendo poi lo stesso risultato che è quello di respingere l'attacco di chi senza leggere e scrivere, e quando dico senza leggere e scrivere aggiungo, senza saper leggere e scrivere, pretende di governare, di governare un paese e soprattutto di demolire la, la Costituzione. Allora le, le competenze vanno utilizzate profondamente, bisogna continuare ad avere la capacità di pensare ma essere ventamiani, cioè utilitaristi senza nessun tipo di sconto. Ecco, più economisti della politica che una politica che cerchi di dominare l'economia. Allora, con questo utilitarismo che non mi si confà, io sono, vengo da, da, da scuole umanistiche in cui ci insegnavano a, eh, come si dice, a galoppare con guidon selvaggio e con astolfo, ricordo bene che non so se la citazione è, è corretta, cioè avere... Questa capacità del dream, del sogno. Ecco, oggi io penso che il Paese è in emergenza e tutti coloro che credono nella democrazia, anche sul tema dell'autonomia, anche su questo tema che tu hai così ben sviluppato, con i tuoi pro e i tuoi contro, analizzando correttamente quelle che sono le diverse posizioni e ipotizzando la necessità che il Sud possa essere il mezzogiorno meglio, possa essere capace di interloquire con, con questo risorto, io credo che questa, questo tuo messaggio vada fortemente recepito, ma con questa forte dose di realismo che ci porti, come fa la Fondazione di Bagno, come si fa in questa scuola di buona politica, a diffondere un serio, un vero, Non oggi, caro Gianvito, forse neanche domani, ma forse dopodomani, tutto quello che noi facciamo, eh? io vuol dire che non oggi, non domani, fammi finire Io voglio capire. No, lo non oggi, non domani, non domani ma fidati, guarda, posso mai dire una cosa a casa tipo brutta? Non oggi, non domani, ma dopo domani insieme si possa raggiungere si possa raggiungere l'obiettivo di far comprendere che i fondamentali, come nel calcio, come nel tennis, come nello sport vengono prima di tutti, di tutti gli abbellimenti. Ecco io ho la netta sensazione che il momento che stiamo vivendo, ripeto, al di là di, di, questa, di, questa, di queste macerie costituzionali che ho, che, che ho qui davanti, macerie costituzionali, perché questo, questo accade, ci debbano portare ad una grande capacità di resistenza, ma al convincimento che alla prossima occasione certamente non si può e non si deve sbagliare. vorrebbero altri 10-100-1000 convegni di questo Vito, convegni di questo genere per far capire alla gente per far capire a tutti noi i termini della questione perché qua non ci sono solamente schieramenti precostituiti ma non, il grosso della, di noi non ha capito di noi, della gente non ha capito i termini della questione e, e quindi bisogna altro che, altro che pranzi con Salvini allora le, qualche minuto di conclusione no, un, un minuto, un minuto no, di no, conclusione no, a Gianfranco un minuto, per capire quale prospettiva ci può essere dopo tutto no, quello che abbiamo fatto. Un aspettato. minuto solo perché quanto tardi infattivi dire due cose ringraziando per, per, per Escia, io mi sono alzato quando lui ha letto la lettera perché l'avevo già letta eh, ci tengo a dirlo al presidente Emiliano eh, Diciamo anche in preparazione del suo incontro di mercoledì eh, vorrei segnalare la bozza che c'è già sul Dipartimento degli Affari Regionali, che non parla più di residuo fiscale, non parla più di gettito fiscale e quindi quel tema è stato rimarcato, ma c'ha tre elementi chiave che permetto di segnalare ai tuoi consiglieri. Il primo che è chi e come fa i fabbisogni stati. Secondo, chi è come fai, fa bisogno di standard secondo, ci sono due clausole di salvaguardia per le regioni che sottoscrivono che ammazzano le altre è una che se aumenta il gettito fiscale me lo tengo, se diminuisce me lo metti tu e l'altra che comunque <ride> devo avere è così, è l'articolo 5.4 della bozza è l'altra che è, che comunque ho diritto dopo un anno se non ci sono i fabbisogni standard all'equivalente della spesa media nazionale che è apparentemente è qualitario ma invece è fortemente disegualitario terza segnalazione al Presidente Miliano, l'articolo 6 sugli investimenti che è devastante quindi diciamo il residuo non c'è più e, e all'onorevole esisto eh, voglio dire che mi ha fatto venire in mente perché anch'io me ne andavo con i dieci anni ma non ci sono più nella bozza non ci sono più i 10 anni, bolsa, quella del, degli affari dei giornali, non ci ah, sono più i 10 anni. Eh, eh, Vabbè, comunque guardiamo, guardia. guardiamo anche questo, eh, ma sì, soprattutto, soprattutto poi... vorrei esprimere la mia totale condivisione c'è cioè qui Giusti Servo Dio, abbiamo fatto con loro una discussione molto attenta su questo, diciamo arrivando alla tua conclusione. Allora io sabato scorso mattina mi sono messo in macchina alle 6, sono andato a Cosenza, a, davanti, con Filippo Anelli, davanti a 250 medici, uno dei quali è un deputato dei Cinque Stelle, che non ne sapeva assolutamente niente, che è stato e lì dice, tutta la mattina a sentire dice, i suoi dice, medici dice, e che davanti ai suoi ah, colleghi ed elettori shh, ha detto io non lo voto. Ed è uno. Brescia su due se non è così chiara però quello è ti, ti segnalo che scusatemi se mi permetto questo non ci vediamo mai che noi siamo andati a consegnare le firme a Figo, martedì a presidente della camera e poi ho partecipato a questo intergruppo parlamentare interessante e lì l'ipotesi è che arrivi in Parlamento l'intesa non firmata e tutto lì non firmato, diciamo, il testo ma non firmato dal Presidente del Consiglio perché così agiri la cosa e, però Francesco Paolo Sisto mi ha, diciamo, ha collocato nella sua visione politica molto interessante per molti, molti aspetti condivisibile mi ha rafforzato ancora di più l'idea che questo è un, un provvedimento che non si corregge, si respinge il che non significa essere centralisti, non significa andare contro le regioni e le città, ma questo è un provvedimento che deve essere respinto, respinto attraverso qualsiasi forma di resistenza passiva e attiva. Sono totalmente d'accordo.